benvenuti in questo nuovo video oggi faremo una nuova challenge cioè non devo dire né sì né no ma prima di tutto vai con la sigla molto bene quindi partiamo con il nostro gioco senza sì senza no sei pronta? si! Sì. ah già fregata no scherzo dai partiamo ricordati che hai due minuti di tempo per rispondere a quasi 100 domande 100? ebbene sì, proviamo dai inventiamo qualcosa ricordati non devi dire sì e no ah l'hai già detto dai scherzo quindi partiamo, via parti col cronometro via come ti chiami? Giulia hai un cane? certo, c'è Davide hai un fidanzato? Mmm, di palestra? Certo Che cosa? Pattinaggio Ti piace? <ride> so Ti piacciono le bambole? Bambole ovunque Peluche? Allora Le LOL Le collezioni Certo Guarda che non puoi dire sempre certo eh eh, eh, eh. Vabbè Ti piace il cioccolato? No mm, yeah. Hai mai visto un UFO? Mm. Non mi sembra Secondo te c'è vita su Marte? Può darsi Questo video Secondo te Sarà visto Almeno da 100 persone? Credo E quanti like secondo te riusciamo a raggiungere? Almeno un centinaio? Li raggiungiamo? Diventa difficile. Va bene, andiamo avanti con la domanda. Guarda che bisogna rispondere velocemente. Ok. Hai un fratello? Purtroppo. No! Ah, Fregata! No. Vuoi riprovare? Sì. Ah, perché eh, te no. <ride> Dai, ripartiamo. Come ti chiami? Giulia. Hai un fidanzato? Non lo so. Hai una sorella? Purtroppo non ce l'ho. Hai detto non ce l'ho, va bene. Ti piace andare a scuola? serve la voce certo quindi? ti piace andare a scuola? certo bravo, ti piace leggere? più credi in dio? Mm -hmm. eh, certo ma guarda che non puoi più dire certo sennò sei bannata ti piace disegnare? a volte i cartoni animati ti piacciono? Li guardi in tv? Va bene, andiamo avanti? Questa te la salvo, va bene, va bene, va bene Sai nuotare? Certo Vale, eh, non puoi più dire certo, eh Più o meno, più o meno, meno, meno, meno, meno. Non puoi dire certo L'ultima volta Ok questo gioco qua è veramente crudele devo verità. Eh? È crudele questo gioco? Uh -huh. Cosa vuol dire? Più Molto. Mi piace leggere i fumetti a proposito. Non li ho mai letti. Sì. Questo gioco è crudele bella maglietta cos'è la maglietta del canale sì. ah! ti ho fregato tre volte ai ai ai ai mi sa che l'ultima volta è la quarta e poi chiudiamo il video del non dire sì non dire no si sì, frego dai però adesso quest'ultima volta devi essere più forte eh hai già detto così sì, sì <ride> due volte <ride> dai non valeva dai facciamo l'ultima volta allora parlavamo, parlavamo prima che ti piacciono i cani giusto uh -huh. che cane pensi o desideri cavalliere king come l'altro king eh. come questo con quella della maglietta. Sì, La camilla. Questo, questo, tutto, tutto. Quindi andiamo a prendere un, un cavalier. Certo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prendere un cavalier king? Sì! sì uh, <ride> e... <ride> non vale questa volta, non vale. Non vale. Giuri, ma non dimentichiamo qualcosa? Ciao, rubrica dei saluti, saluto. Rita da Agrigento, ciao. Susanna da Bologna, ciao. E Andrea da Firenze, ciao. Quindi, se vogliamo essere salutati nei nostri video, lasciate pure un commento. Oppure iscrivetevi. e Mil. che è giulicami.kids.gmail bravissima ok quindi se questo video vi è piaciuto mettete i like entrate a far parte del club dei cammillini attivate la campanellina e ciao ripeto non dite sì